Webcam, Isaia 38, fratello Angelo Piccone, per servirvi. Amen. Una felice serata a tutti quanti. Siete in visione adesso. E a quanti si aggiungeranno in seguito o quanti ne verranno a conoscenza attraverso queste registrazioni che Dio e Gesù si serve di questo piccolo uomo per evolvere ciò che la sua divinità, il suo grande amore, ci vuole trasmettere. E stasera, come testo, abbiamo in Ezechia 38. Una piccola parte di lettura, perché il tempo stringe, poi devo fare altre cose che la vita odierna mi impone. Vorrei pregare... Prima di leggerlo. Chi desidera può venire in preghiera attraverso la visione che ci facciamo sempre ai piedi di Gesù. Ormai lo sapete tutti come si fa. È inutile a spiegarlo e a rispiegarlo ogni volta. Bisogna Immaginarsi la presenza di Gesù davanti agli occhi, anche ad occhi chiusi, non ha importanza. Ovunque vi trovate, vi inginocchiate con la vostra mente e presentate tutti i vostri problemi, le vostre richieste e guarigioni che desiderate ai piedi di Gesù. Gloria a te Padre. Padre Celeste, Dio d'amore, stasera siamo tutti riuniti come un solo uomo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù. E vogliamo presentare questa lettura della parola tua che leggeremo in Ezechia 38. Padre, stasera sicuramente tu farai dei miracoli, a chiunque si accosterà a te e porterà tutti i suoi problemi, le sue richieste, il suo desiderio di guarigione, chiunque esso sia, e lo porterà ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo, sicuramente stasera tu elargirai benedizione, guarigione e tutto il resto che desidera del tuo popolo odierno, oggi, domani, e in eternità. Grazie Padre ancora per questa gioia che stasera ci darai a tutti quanti di sentire la tua vicinanza, palpare Padre la tua presenza qui in questo momento. Grazie. Padre. Dio d'amore. Grazie, perché tu sei un Dio miracoloso, un Dio onnipotente, un Dio onnisciente. che benedici fino alla millesima volta chiunque si inginocchia davanti al tuo figliolo Gesù e chiede perdono umilmente con la sua mente, con il suo corpo e con tutto se stesso portando tutto al tuo figliolo Gesù grazie Padre stasera intervieni Padre Mentre leggerò, mentre parlerò, Padre, non so niente di quello che devo dire. Ungimi dall'alto e fai di me il tuo strumento principale nella tua parola. In tutto ciò che devo dire, Padre, metti la tua mano potente su di me e su tutto il mondo che ascolta e che vede ciò che tu provvederai. Grazie, Padre. Te lo chiedo nel nome del tuo figlio, lo Gesù Cristo, che è qui davanti a noi. Grazie, Padre. non vi ho sempre detto se venite a me io non vi lascerò fuori Venite a me attraverso il mio figliolo. Oggi io vi benedirò con una benedizione speciale a tutti coloro che oggi piegheranno le ginocchia davanti al mio figliolo. Oggi avranno ciò che hanno desiderato in preghiera. Adesso. Grazie Padre, grazie Padre Celeste, non potevo dubitare della Tua presenza quest'oggi in mezzo a noi. Alleluia, gloria a Tuo nome, gloria a Tuo figliolo Gesù che ha dato la vita per tutti noi che oggi possiamo dire Abba Padre, Abba Dio d'amore, nostro Signore, grazie, nel nome del Tuo figliolo Gesù Cristo, che Tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Alleluia, cari nella grazia. Se avete preso il testo, che dobbiamo leggere, come intestazione, è il titolo da me scritto «Malattia, guarigione e cantico di Ezechia». Isaia 38 E dal primo versetto, in quel tempo, Ezechia si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Il profeta Isaia, figlio di Amotis, Andò da lui e gli disse così parla il Signore. dà i tuoi ordini alla tua casa perché sei un uomo morto. Non guarirai. Allora... Ezekiel. Volto la faccia verso il muro. Prego. Il Signore dicendo, Signore, ricordate. Ti prego. Che io ho camminato davanti a te, con fedeltà e con cuore integro. e che ho fatto ciò che è bene ai tuoi occhi. Ed Ezechia scoppiò in un gran pianto. Allora la parola del Signore fu rivolta a Isaia. In questi termini va E di A. Ezechia. Così parla il Signore. Dio di Davide, tuo padre, ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime, Ecco, io aggiungerò ai tuoi giorni, giorni, 15 anni libererò te e questa città dalle mani del re d'Assidia. e proteggerò questa città e da parte del Signore questo ti servirà». disegno che il Signore adembirà la parola da lui pronunziata. Ecco, io farò retrocedere Retrocedere i Di gradini, l'ombra dei gradini, che per effetto del sole si è allungato. due dieci gradini di acazze. E il Sole retrogenette. di dieci gradini. Sui gradini, dove era disceso. Fin qui, la parola del Signore. Ci fermiamo qua, perché devo fare altre cose e vorrei dare una piccola spiegazione. pochissima, perché il tempo ne ho poco. Ve la do globale. Noi vediamo che il microfono mi fa degli errori sui nomi e devo cercare di nominarli di meno. Ma sulla questione di ciò che abbiamo letto in questo passo, vediamo che un personaggio si ammalò. E come tutti gli umani che si ammalano, a volte sono disperati. E quest'uomo era molto disperato. Addirittura dice la, la parola che si ammalò di una malattia che doveva condurlo alla morte. Certa. E fra cui Dio fece avvicinare un grandissimo profeta per dirgli il corpo di sentenza. Preparati tutto perché tu non guarirai, morrai di certo. Oh, questo personaggio che abbiamo nominato in questione si disperò. Addirittura la parola dice che si è volto verso il muro disperato Piange. penso che avrebbe pianto così disperatamente sapendo che doveva morire e sembrava che cad cadrebbe il mondo sulla testa e così pianse disperatamente verso il muro e nella preghiera fu a contatto con l'entità dello spirito di Dio ecco perché vi dico ginocchiatevi e pregate Immaginate un'essenza soprannaturale, Gesù. Chiedetegli tutto quello che desiderate e se glielo chiedete a lacrime di sangue, come fece Gesù nel giardino di Getsemane, eh? in quel momento parlò con il Padre e il Padre lo consolò. Così, questa persona che si ammalò. Pregò verso il muro alla presenza di Dio e Dio ascoltò quella preghiera. Così rimandò di nuovo il profeta a dirgli queste parole che Dio gli messe nella bocca del profeta e dice in questo modo va e di alla persona in questione così parla il Signore Dio di Davide tuo padre ho udito la tua preghiera, ho visto le tue lacrime ed ecco, io aggiungo ai tuoi giorni. 15 anni! Che gioia! Era morto quasi quella persona. E gli furono aggiunti 15 anni. E non solo questo. Libererò tela e questa città dalle mani del re d'Assiria e progetterò questa città e da parte del Signore questo ti servirà di segno che il Signore adempirà la parola da Lui pronunziata non solo gli mandò il profeta a dirgli questo gli detta anche un segno che il sole andava all'indietro l'ombra se il sole andava all'indietro l'ombra è perché il sole si spostò di dieci gradini all'indietro retrocedente alla parola del Signore di dieci gradini vedete cosa fece Dio per un uomo che si prostrò al momento del suo bisogno davanti al muro. Ma non si prostrò al muro, si prostrò all'entità di Dio in preghiera. Come io sempre vi dico, prostratevi davanti ai piedi di Gesù. Dio non solo lo guarì, gli diede possibilità di 15 anni di vita, dette prosperità alla città e tutti i suoi abitanti, e non solo questo, gli dette un segno che il sole andava indietro per 10 gradini nel tempio che era lì davanti, alla loro presenza. È una cosa soprannaturale, se il sole retrocedette e il tempo si spostò all'indietro, per quel tempo di andare indietro l'ombra dei dieci, Gradini. Questo è un grande miracolo che fece Dio per dare testimonianza a quel personaggio che chiese aiuto in preghiera. Per te non farà di più se tu adorerai Dio attraverso Gesù? Perché? perché adesso abbiamo un Avvocato, difensore delle nostre cause perdute. Perché senza che ci rivolgiamo a Gesù abbiamo tutte le cause perdute, perdute in partenza. Abbiamo un'esclusione di perdita in partenza. Ma se ci rivolgiamo, al nostro difensore, Gesù Cristo, abbiamo vincita. Vincita? Certa! Saremo guariti. Abbiamo tutto quello che chiederemo in preghiera. Non è sbalorditivo? Stasera, Dio, ti guarirà ti darà salute no 15 anni magari 100 anni ancora a te ti farà vivere ancora ti darà possibilità a te di vedere questo miracolo se tu darai gloria a Dio e a Gesù ti prostrerai e darai il tuo cuoricino a Lui attraverso Gesù se tu ti prostrerai a Lui sì avrai certo salute ricchezza potenza e tutti i tuoi desideri saranno esauditi. Io mi fermo qui perché spero che tu comprenderai. Vorrei continuare, ma il tempo mi spugge. Devo fare altre cose importanti. Ma ci sentiremo appena finisco. Se hai bontà, stai attento alla chiamata della webcam prossima. Accetta le notifiche dei video che vedrai in sovraimpressione nel mio profilo. e sarai chiamato alle stande che andrò in online. Adesso voglio pregare per te, per la tua vita e per tutto quello che hai bisogno. Chiudi gli occhi, vieni insieme a me, davanti al Padre celeste oggi sicuramente avrai quel miracolo che tu aspetti da tanto tempo vieni, vieni insieme a me vieni insieme a me Padre Santo, Dio d'amore questa sera siamo stati benedetti da te e sicuramente attraverso il tuo figliolo qui davanti ai piedi del tuo figliolo Gesù Cristo avremo il resto che tu ci hai promesso nella tua parola che chi viene a te attraverso il tuo figliolo Gesù Cristo sarà benedetto non solo lui ma anche la sua casa la sua famiglia il suo bestiame, il suo terreno che lui semina sarà benedetto il suo lavoro ovunque lavorerà e saranno benedetti tutti quelli che ascolteranno le loro parole, il suo dire, le sue preghiere, il suo fare, il suo andare e il suo venire. Ovunque, lui o lei, chiunque, si metterà davanti alla presenza del tuo figliolo, Gesù Cristo, e darà il suo cuorecino a lui. Sarà completamente rinnovato, cuore, anima e spirito. Grazie Padre, nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio, gloria a Gesù. Pace del Signore, fratelli e sorelle, amici e tutti quanti oggi siete in online. Vi abbraccio come faccio sempre e vi metto come Gesù mette me in movimento, in cullazione perenne notte e giorno sì, mi cullo come Gesù culla me è una cosa meravigliosa nella pace di Gesù Dio ci benedica e quattro baci uno due tre e quattro per ognuno, quattro baci per ognuno Dio ci benedica a più tardi, a tutti quanti. Amen.